Adesso intervisteremo il dottor Nicola Fiore. Buongiorno. Buongiorno. Signora, come ti è sembrato il corso? Dunque, il corso è molto utile soprattutto per persone come me che in realtà si occupano di altro rispetto alle cappe chimiche, insomma. Quindi è essenziale anche dal punto di vista della formazione specifica avere almeno una, una base di partenza e, Importante per chi come me è responsabile tecnico di un laboratorio in cui si fanno anche no, lavorazioni chimiche, quindi per noi è importante. Che ne pensa del fatto che la Tecno si impegna così tanto proprio per la formazione, per formare i tecnici o comunque chi lavora in questi ambiti, nell'ambito del laboratorio? E diciamo che crea quel collegamento che a volte manca. Io vengo da una struttura universitaria, da un ingegnere civile. E tra chi? Tra l'organizzazione da parte dell'amministrazione di un dipartimento universitario e la formazione. In questo modo c'è la facilitazione perché, perché avviene un'attrazione dall'esterno in maniera piuttosto semplice perché all'interno magari di un contratto di manutenzione di attrezzature per l'aspirazione e trattamento dell'aria all'interno di un sistema di questo, di questo tipo, abbiamo no, il, la possibilità di fruire di un aggiornamento certo. professionale, di questo stiamo parlando, di addestramento e di, e di formazione in formazione, è per noi importante. E visto che comunque lei lavora in universitario, pensa che i corsi del genere siano più indicati per tecnici o comunque per persone più esperte o potrebbero andar bene anche proprio per ragazzi universitari? Dunque, io direi essenzialmente per, per tecnici sia diciamo, di livello, eh, eh, di qualsiasi livello, personale strutturato all'interno del, del sistema universitario, perché comunque il contatto con eh, procedure e lavorazioni è costante e continuo dovremo fare un ulteriore salto, almeno come struttura universitaria, perché indubbiamente, anche se per poco tempo, stiamo parlando di qualche mese, sto parlando per esempio dello svolgimento di una tesi o eh, di una tesi diciamo, di laurea, anche di una tesi di dottorato, che è molto più lunga, no? tre anni, e allora anche in quel caso eh, il contatto potrebbe essere magari ridotto come tempo, ma sempre comunque eh, eh, rientra nella... la necessità di avere una formazione specifica che naturalmente non hai avuto durante il corso di studi. No? Ha conosciuto oggi il dottor Cirillo, ad esempio, oppure aveva già avuto modo di conoscerlo? L'ho conosciuto perché nell'ambito del eh, ammodernamento e della messa a norma del laboratorio di cui sono responsabile tecnico, appunto, sono interessato della parte, che poi uno dice sì, sì, compriamo, compriamo, moderniamo, moderniamo, mettiamoci a norma e va bene, e poi chi pensa alla sostituzione dei diritti, alla pulizia, perché per esempio oggi no, abbiamo visto che è importante anche la pulizia delle carte. e va bene, chi lo fa? Facciamo noi, e come si fa? Allora è necessario affidarsi a dei professionisti del settore, sì, io personalmente sono contento di come eh, diciamo, stiamo gestendo questa, questa fase di messa a norma delle nostre strutture di laboratorio. Quindi, comunque con l'assistenza tecnica, con la tecnica non ha avuto nessun problema con i tecnici. No, nessun problema, devo dire anche di più, abbiamo avuto, abbiamo un rapporto, devo dire anche informale, nel senso che se mi servono qualche tipo di eh, tra virgolette consulenza, comunque informazione o consiglio, ho sempre trovato, diciamo, terreno fertile e anche nel caso in cui c'è bisogno di qualcosa in più rispetto a ciò che è stato concordato, ho sempre, diciamo, trovato un riscontro positivo. Va bene, grazie.